Il 4 agosto del 1983, all'improvviso, all'orizzonte, a un miglio da questa spiaggia di punta secca, il mare prende fuoco. Un rogo, si trattava di un cargo greco eh, che affonda proprio in quel momento. Eh, Maurizio Bugia era presente tra i testimoni oculari di quel naufragio. Sì, cosa ricorda? Ero presente, ricordo appunto che bruciò per tre giorni eh, la nave... Eh, ci furono i soccorsi e poi la stessa affondò eh, il, eh, il 4 agosto di quell'anno. Ho cercato dopo di andare a fare delle immersioni, ma dopo qualche mese perché è stata eh, bonificata. E quindi eh, poi si sono potute fare tutte le immersioni, quando ancora il relitto era eh, spezzato in tre parti. Sì. Cosa sappiamo di quella nave? Dove andava? Cosa trasportava? Quanto era grande? È lunga all'incirca 140 metri. Il trasporto non si sa. E chiaramente eh, i primi interventi li fecero i pescatori di scoglitti per, fare, per portare la gente... Eh, arriva quindi salvarli, poi del resto non si sa nulla anche eh, a livello giornalistico non, non si hanno documentazione almeno fino a oggi. Oggi quello che sappiamo è quello che è accaduto sott'acqua in questi 39 anni dal giorno dell'affondamento. Quello che ha visto e documentato questa mattina il nostro Riccardo Cingillo. Un'immersione non difficilissima tra i 15 e i 30 metri di profondità ma certo un po' ostacolata dalla visibilità che qui non è mai perfetta. Sì, siamo stati fortunati perché avevamo 5 metri circa di visibilità ma la cosa che qua c'è sempre corrente. quindi siamo stati, abbiamo avuto una doppia fortuna. Siamo scesi sott'acqua e mi sono reso conto subito della vita e dei colori che c'è praticamente su questo relitto. Ho documentato queste trine di mare che non ho mai visto così grandi, sono circa 40-50 cm di diametro e quindi si vede questo colore di queste trine di mare su, attaccate sulla lamiera del relitto, anche se sono passati tanti anni ancora si vede la lamiera viva. Poi ho fatto tutta la parte del, della chiglia e ci sono delle spugne giganti, quindi vedi queste spugne, queste carrellate col blu sopra, devo dire che è sempre affascinante arrivare sul relitto per la prima volta. Una storia che ancora conosciamo solo relativamente, Maurizio, purtroppo, giusto? Sappiamo poco di questa nave cargo, sappiamo il nome? Sappiamo il nome che è Chios Rifer, che è bandiera greca, batteva, però poi di tutto il resto, perché bruciò, e perché affondò, non si sa nulla. Riccardo, tu sei entrato nelle stive di questa nave, cosa sì, hai trovato? questo è il periodo della mucillagine, quindi come vediamo dalle immagini è tutto coperto, vedi questa mucillagine che ha coperto tutto il relitto e sotto c'è questa esplosione di colori, quindi anche le tine di mare si trovano sotto la mucillagine, quindi la corrente li fa muovere, si vede il rosso e la mucillagine. Le spugne hanno colonizzato tutto questo metallo e quindi si vedono queste esplosioni di rosso, giallo, blu e quindi è sempre emozionante. Poi ovviamente entrando nelle stive vedi le finestrelle dall'oblò, questo blu intenso che penetra e quindi secondo me è affascinante fare le immersioni del verito.